Allora, buona giornata da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre e quasi che mi frega. Questo è un alimentatore stabilizzato eh, della Alfa Elettronica e di targa mi riporta un voltaggio 12,6 corrente continua 2A, corrente di picco 2,5A. Eh, mi è stato detto, guarda, si accende la spia ma non ho tensione in uscita, mancano anche le boccoline, peccato, i tappi delle, delle uscite. Comunque, è un, un alimentatore lineare molto molto semplice. Ne approfitto perché almeno si può capire eh, come è strutturato lo schema, perché è veramente banale, e le modalità di intervento. Muovendolo mi sono accorto che c'è qualcosa che balla dentro, infatti questa che dovrebbe essere la letta di dissipazione dello stabilizzatore di tensione è completamente lasca, non è neppure fissata all'elemento, questo. Vediamo un po schematicamente come come lavora. Allora nel nostro caso abbiamo l'ingresso di alimentazione, 230 V corrente alternata. Benissimo. Ci mettiamo un fusibile, un interruttore no, sulla linea e poi abbiamo l'ingresso nel trasformatore che sostanzialmente è questo. Allora il trasformatore 230 e avremo una tensione in uscita sempre alternata 18 volts, poi vedremo. Da qui abbiamo il ponte raddrizzatore full bridge rectifier e passeremo da corrente alternata a corrente continua. All'uscita del ponte raddrizzatore un condensatore e poi l'elemento, che è il principale imputato, incriminato, per, sospettato per il guasto, ovvero un regolatore di tensione. Eh, schematicamente, ah, qui ormai abbiamo più e meno, eh. schematicamente il regolatore di tensione, nel mio caso ne ho già recuperato uno, mi devo mettere gli occhiali, perché sennò no la sigla assolutamente non la vedo, abbiamo già recuperato un paio la sigla eh, 7812 Charlie Tango oppure che è compatibile eh, 7812 Charlie Victor abbiamo un ingresso abbiamo detto 18 volts un'uscita 12 questo in comune <coughs> Sulla, sul negativo, poi eventualmente un altro condensatore di filtraggio e l'uscita stabilizzata. Nelle specifiche di questi componenti elettronici abbiamo il range di tensione in ingresso, eh, di solito dai 15 ai 30 comunque nelle specifiche, il voltaggio, la tensione in uscita e eh, la corrente massima sopportabile dal, dall'integrato, del componente nel nostro caso, e eh, qui mi suonava strano eh, nelle specifiche di targa del, dell'apparato viene riportato 2 A e picco 2,5 in realtà guardando il datasheet questo è 1 A e mezzo, massimo 2 comunque vabbè. E, e questo è il principale sospettato del, del guasto vediamo di cambiarlo. Allora, quello che abbiamo visto nello schema vediamolo nella realtà eh, dell'alimentatore. Abbiamo l'interruttore di accensione è scollegata la rete, sì, ok. Eh, il fusibile, qua un po' nascosto eh, l'ho controllato tutto a posto l'ingresso al trasformatore, l'uscita del trasformatore, il ponte a diodi, qui un condensatore, una serie di condensatori di filtraggio e si intravedono laggiù in fondo, il regolatore di tensione, e l'uscita con il corrispondente fusibile di eh, il condensatore di filtraggio. Qui abbiamo anche una lampadina che indica lo stato di accensione. E, niente, vediamo i voltaggi. Allora, innanzitutto vediamo, verifichiamo che effettivamente in uscita ho tensione 0, quindi corrente continua in effetti assolutamente niente quindi in modalità corrente alternata allora fondo scala 250 volts e infatti ho oh, il mio bella quasi fondo scala eh, vediamo l'uscita del del trasformatore, quindi fondo scala 50 volts e all'uscita del trasformatore ho circa 19 volts. Perfetto. Ora in modalità corrente continua, dopo il ponte a diodi, abbiamo l'elemento comune che è a massa e avremo un terminale che è l'ingresso e quindi leggiamo ovviamente sempre i circa 18-19 volts e in uscita dovremo leggere la tensione stabilizzata in realtà niente quindi il bambino qui è morto allora Sostituzione effettuata, ho eh, fissato anche la letta di raffreddamento il profilato d'alluminio al eh, regolatore con una piccola vite in inox, un m3, eh, applicata della pasta per migliorare la dissipazione termica, dato una bella pulita al circuito. Prima la letta era semplicemente appoggiata, non c'era nessuna concreta adesione fra i due e eh, lo proviamo quindi lo colleghiamo alla rete il saldatore possiamo anche spegnerlo eh, fondo scala 50 accendiamo ok e verifichiamo subito e abbiamo circa 12 e mezzo ok chiudiamo finito